Bella, ragazzi, questo è io e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video Ma eh, raga, eh, che vi devo dire? Bentornati, sono tornato Dopo un po' di tempo, dopo qualche settimana di tempo sono tornato raga Vi chiedo scusa per questa mia assenza di qualche settimana Ma anche io sono un adolescente, anche io voglio potermi guardare le serie tv E mi sono finito shameless, quindi alla fine sono tornato Cioè la motivazione è stata quella, mi ero chiuso con shameless Quindi mi sono chiuso a vedere shameless raga ma oggi raga, auguri a tutti quanti Raga, buon augurio a tutti voi Oggi è 4 e 20 Molte volte mi sono riscontrato sia io che con altre persone eh, Nel non sapere cosa, eh, cosa significasse questo 4 e 20 Io in prima persona non sapevo cosa significasse E mi sono detto chissà quante altre persone non lo sanno Perché intorno al 4 e 20 ci girano intorno milioni, migliaia, triliardi di leggende Per essere insomma sicuri di cosa significhi il 4 e 20 Quest'oggi siamo qui a festeggiare questa giornata ragazzi miei Mamma mia, mamma mia, signori miei. Le leggende che riguardano il 20 aprile, quindi il 4 e 20, sono infinite, ragazzi. Sono veramente infinite. Ma la vera domanda è da dove proviene questa tradizione, questa leggenda? Secondo diverse fonti, tutto avrebbe avuto inizio negli anni 70, con un gruppo di teenager chiamati Waldos, provenienti dalla California. Erano chiamati Waldos perché erano soliti a passare il tempo a, eh, vicino a un muro, nella scuola superiore di San Rafael. Questi teenager, diciamo che erano soliti a tenere un. Una sorta di nome in codice Questi ragazzi si chiamavano Waldo Dave Waldo Steve e Waldo Mark Vaffanculo ma va ma che c'è sta Una mosca enorme oh ma vaffanculo va. Guarda guarda te, guarda se mi deve Sta fax scapocciare sta mosca del merda eh Comunque, raga, vi volevo anche dire che è uscita la canzone, la mia canzone insieme a Pocio, il Pocio per Style grosso. Quindi vi invito ad andarla a sentire. Trovate il link in descrizione. È disponibile su tutti, tutti, tutti i digital store, anche su Instagram, TikTok, tutto cazzo, dappertutto. Quindi, raga, che aspettate? Andatela a sentire, raga, andatela a sentire. Questi ragazzi sono ancora baby e tutt'oggi, raga, cioè loro si stanno godendo in pieno, cioè il significato del 4,20, e 20, cioè il loro, il loro ruolo di questa storia dell'erba, cioè l'hanno inventata loro praticamente. Il 4 e 20 era l'ora in cui, cui questi ragazzi, questi Waldows, si incontravano ogni giorno per andare alla ricerca di un, diciamo, leggendario, misterioso, mitologico campo di erba, di marijuana, nascosto vicino alla sede della guardia costera del, di Point Reyes. Nel settembre, 1971, i Waldows erano tipici studenti amanti eh, dell'erba, della marijuana, e avevano sentito appunto di questo grande campo coltivato vicino alla guardia costiera, questo campo di marijuana, si sono messi a cercarlo. Si davano appuntamento alle 4.20 alla statua di Louis Pester e poi, dopo aver fumato una canna, si aggiravano appunto per, per questi campi alla ricerca di, di questo campo di marijuana. Dopo settimane settimane e settimane di ricerche, i Waldows cioè lasciarono totalmente perdere Tuttavia però avevano ormai creato questo codice Che potevano usare per, per nascondere la loro abitudine Diciamo ai genitori O comunque anche delle persone più adulte O a persone che non debbano appunto sentire queste cose Come le guardie Essendo un gruppo di ragazzi diciamo sconosciuti Che si divertivano a fumare le canne Era appunto scontato che questa tra virgolette leggenda Questo nome in codice mh, creato tra di loro Fosse mh, non venisse conosciuto appunto Proprio perché era una cosa tra di loro con tutta probabilità che questo codice da come fosse nato subito dopo morisse Se non fosse stato per il fratello maggiore di Waldo Dave Che era l'amico di Philip Lash Ovvero il, il bassista dei, dei Grateful Dead Dopo aver praticamente eh, appreso il codice dei Waldos Perché comunque è proprio una, una vera e propria storia ragazzi C'è un gruppo di ragazzi che cioè, Sembra una storia di un film ragazzi Possono fare un film su questo C'è cioè, tre ragazzi totalmente normali che se fanno le canne Hanno sentito di questo cazzo di campo di erba E vogliono andarlo a cercare ma poi non trovano niente Se trovano... Se avessero trovato campo di erba sarebbe stato molto meglio, Cioè se avessero trovato il campo di erba sarebbe stato più figo per la storia Però alla fine Shalla Cioè non, non, non sempre tutto deve andare come deve andare Dopo aver appreso il codice dei Waldows Lash e i Grateful Deaths eh, Diciamo che se ne appropriarono di questo codice Di questo, di questo numero E appunto con, dopo anni e anni di diffusione di questo codice Questo è entrato nel linguaggio Negli usi comuni delle persone Per poter diciamo chiamare con questa pianta lei Per chiamare lei che bomba regà eh, se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace Ci vediamo dopo domani con un prossimo video Vi ricordo di seguirmi su Instagram e di lasciare mi piace se non l'avete già fatto In descrizione troverete la mia mail commerciale Per eventuali richieste di collaborazione commerciale, featuring, eccetera Trovate tutto in descrizione Se volete fare una piccola donazione, link sempre in descrizione Vi lascio anche il link della canzone insieme a Pocio Gross, andatelo a sentire Taggateci nelle storie Se volete fare dei TikTok, fateli porca puttana E ragazzi ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo Ciao, ciao, ciao, ciao